Oh mamma mia, ci li siamo Un'altra truffa del Samsung Galaxy S20 Gratis 2 euro Sì Sì Mi sono tutti qui da Ho voluto di nuovo fare questo video perché In rete stanno girando veramente tantissime truffe Infatti se avete visto il video dell'iPhone a 2 euro capirete tutto E mentre ero sul web mi è ricapitato un'altra truffa A sto giro del Samsung a parte che è una truffa già a vendere un Samsung, anche a 700-800 1000€ euro. Ecco, come vi dicevo mi sono imbattuto in un altro problema. Il fatto che su Facebook riceviamo tanti link dove ti portano ad aprire un altro link che ti porta ad aprire un altro link che ti porta ad aprire un altro link che ti porta vabbè basta e lì vi chiederà di scegliere il vostro regalo che avete vinto in Samsung Galaxy S20 potreste anche ritrovarvi direttamente una mail che dice da Samsung, direttamente da Samsung Che dice Congratulazioni Congratulazioni eh, Avete vinto un Samsung Ecco in questo link dirà Che le vendite del Samsung Stanno andando male Quindi eh, hanno deciso di vendervi il Samsung A 2 euro o anche meno A 1 euro ho visto E cliccando in questo link verrete indirizzati A un finto sito web Di Repubblica dove spiega I motivi per cui Uh, vanno male, l'andamento del Samsung va male e quindi lo riceverete a pochi euro no, no, non funziona così leggo direttamente dal forum dove ho trovato uh, dei commenti dove chiedevano aiuto per esempio di questa signora Anna Maria aiutatemi per favore anche a me come tutte le persone che hanno scritto le chat mi hanno truffato come faccio a recuperare i soldi? mi hanno prelevato già 55 euro aiutatemi per favore, grazie e come vedete è pieno pieno di questi, di questi signori che hanno, hanno scritto direttamente in questo, in questo forum è un 54 euro ecco guardate bene nella descrizione appaiono messaggi tipo piper, one, refer e ti, e ti prelevano robe eh, soldi praticamente e anche questa rosa a 49 euro il sito è pxbjobosj.com ecco ecco come nel video precedente anche qui vi chiederanno i eh, codici della carta di credito eh, per pagare questi 2 euro molti ci sono cascati guardate quanti Questa addirittura questa giuseppina vengono prelevati 55 euro al mese da blabshop.com con numero ecco per esempio vi faccio vedere a me che cosa è arrivato a me è arrivato direttamente tramite messaggio Christian, questa è l'ultima notifica da parte di UniEuro per confermare il suo terzo posto nella lotteria estiva 22.7. Come fare a capire? Loro si dichiarano UniEuro, ma come fare a capire che si tratta di UniEuro o no? L'occhio più esperto vedrà dal link che non si tratta di UniEuro, infatti se vedete il link è www.bh.life. Uguale bla, bla bla Ecco, questo è un sito esterno dove cliccando in questo sito vi porterà in una pagina web dove, non, dove vi chiederà di eh, inserire dati personali, inserire carte di credito. Ecco, qualsiasi cosa vogliate comprare assolutamente usate PayPal. PayPal vi garantisce tutto. Quindi se spendete soldi, e non ricevete il prodotto voi li riprendete indietro la modalità più sicura per comprare ad oggi su internet è Paypal quindi non, non esitate con, con Paypal potete andare tranquilli non avete nessun problema vi fate un, un account Paypal eh, con i vostri con i vostri dati chiaramente e con quello pagate se vi chiedono carta di credito eh, Poste pay vi chiedono l'Iban della vostra banca, non, non comprate, non comprate, lasciate perdere e guarda, cercate altrove, questi siti vogliono solo truffarvi. Ecco vi faccio vedere un, un altro messaggio che ho ricevuto, ma a questa volta non è di Unieuro, è di Euronix, ehm, sei uno dei vincitori di del Piemonte, dove abito io, è del concorso Euronix, seleziona qui il tuo prodotto, anche qui www.bhglife14i4... No, non mi fregate. Quindi non cliccate neanche in questi link perché tanto non vincete niente e vi rubano anche le identità, qualsiasi cosa. Addirittura vi chiedono di caricare mh, dati sensibili come la carta di identità o il vostro passaporto. Vi rubano l'identità in maniera velocissimo Quindi volevo mettervi in guardia solo da queste truffe, non cascateci e commentate, Nell video, nello scorso video avete commentato in tantissimi e vi ringrazio del supporto e come sempre vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto così supportiamo questo canale, allora vi saluto e vi lascio alla prossima, ciao!